Ed eccoci qui, la connessione di rete di mi dicono che è debole, vabbè, sono al Senato e, e questo passa a casa, non so quanti siete, 1, 4, 19... 96 104, eccoci, abbiamo il numero legale. Oh, allora, eh, oggi, eh, oggi, uso, eh, oggi uso il, il mio iPhone, eh, non so come sia l'audio, credo che mi sentiate, altrimenti mi stareste dicendo che non mi sentite. Vi eh, volevo rapidamente aggiornare sulla giornata parlamentare di oggi che è stata abbastanza interessante, uno snodo eh, procedurale, apparentemente mh, asettico, eh, ma che ha un significato politico e ben lo si rinviene, questo significato politico, <ride> nelle parole del capogruppo Perilli, dei colleghi a 5 Stelle, che appunto ci ha rimproverato di fare politica, un po' come eh, il collega Faraone aveva rimproverato me in capigruppo di voler fare politica. Evidentemente in Senato si viene per fare altre cose, non lo so, forse loro pensano che ci si venga per fare lobbismo, non no, no, no. eh, noi pensiamo che ci si venga per fare politica. Allora, che cosa è successo oggi in Aula? Oggi è venuto il Presidente Conte per, delle, eh, per una informativa e non per delle comunicazioni sulla crisi del Covid. Premetto che questa informativa non l'avevamo chiesta noi, ma intanto vi spiego la differenza fra informativa e comunicazione. L'informativa è un intervento del governo, del premier, al termine del quale i gruppi parlamentari possono esprimersi secondo un calendario di interventi preordinato, 10 minuti al gruppo normalmente, poi ci si saluta e finisce tutto lì. Le comunicazioni sono una cosa diversa perché c'è l'intervento eh, del Premier e poi vengono che vengono votate, quindi con le eh, comunicazioni, con le comunicazioni si, il Parlamento dà al governo il proprio indirizzo. Allora, noi abbiamo avuto un'informativa sul Covid, ma avevamo chiesto comunicazioni sul MES. Perché è venuto a fare l'informativa sul Covid? Ma ci è venuto sostanzialmente per poter dire che lui in Parlamento viene. Ci interessa quello che Conte ha detto uh, sul uh, Covid oggi? No, no, direi non, non, non tanto con tutto il rispetto. Ci uh questa è la situazione del, delle nostre infrastrutture, capito? Vabbè, Lettere, lettere, questori, mica questori, servizio tecnico e qui abbiamo la rete debole e quindi questo passa a casa. Adesso. Ora forse se gli diamo questa evidenza pubblica il fatto che qui le cose funzionano così, poi magari domani magicamente cominciano a funzionare. Ma torniamo sul punto eh, se ci interessava l'informativa, no, altrimenti l'avremmo chiesta ma eh, di sapere, eh, diciamo così, eh, sentire un intervento apologetico di una persona che visibilmente è sorpassata dagli eventi, eh, ne avremmo anche fatto a meno. Tanto più che con l'informativa non potevamo neanche dargli un indirizzo politico. Però lui lo ha fatto per poter dire sono venuto in Parlamento. Si è capito bene quando poi il collega Marcucci ha detto ah ma perché chiedete... L'intervento di Conte Conte è appena stato qui. Sì, ma Conte è stato qui a fare, come al solito, la, la sua Orazio prodomo sua. Invece che ad informarci di come sta andando avanti la trattativa eh, sul MES e di, eh, e, e di far votare al Parlamento un atto di indirizzo. Questa Scelta, cioè la scelta di non far venire Conte a parlare del MES e di non far esprimere il Parlamento con un atto di indirizzo è tutta e sola del Movimento 5 Stelle, con cui d'ora in avanti diciamo così, è evidente che sarà molto complesso avere un dialogo. È un fatto di una gravità assoluta, è dovuto alla sconsideratezza, diciamo così, secondo me, eh, e alla confusione che regna all'interno di quel partito e anche, se vogliamo, alla personalità di chi si è espresso in aula. Noi abbiamo fatto un lavoro con le persone senzienti di quello schieramento per metterle in guardia dal pericolo, ma questo lavoro è andato in fumo in una manciata di minuti quando, diciamo così, si è espresso in aula il, eh, il loro capogruppo. Tanto meglio, tanto peggio. Che cosa vi devo dire? Oggi intanto apprendiamo che quello che era un mio... Eh, il mio sospetto, una mia ipotesi, un mio educated guess è anche una certezza giuridica. Se voi andate sul sito dell'Associazione Asimmetrie, un think tank eh, che oggi ospita un articolo di Marco Dani, un professore di diritto, che chiarisce... Eh, che la cosiddetta condizionalità attenuata, d'accordo, è del tutto chimerica. Regling, ve l'ho detto ieri, leggendolo dalle slide dell'Eurogruppo, ha chiarito che se si entra, se si chiedono soldi al MES, ci sarà un memorandum. Conte ci dice: Beh, vabbè, ma sarà un memorandum attenuato. L'articolo 7 del regolamento 472-2013, che è uno dei due regolamenti che compongono il Tupac, eh, eh, al paragrafo 5 dice che una volta che è entrato in un memorandum, in un programma, la Commissione, d'intesa con la BCE e, se del caso, con il Fondo monetario internazionale, esamina insieme allo Stato membro le eventuali modifiche e gli aggiornamenti da apportare al programma di aggiustamento macroeconomico al fine di tenere debitamente conto, fra l'altro, di ogni scostamento significativo fra le previsioni macroeconomiche e i dati effettivi, anche alla luce delle eventuali ripercussioni derivanti dal programma di aggiustamento macroeconomico, da ricadute negative e da shock macroeconomici e finanziari. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, decide in merito alle modifiche da apportare a tale programma. Sì, avete capito bene, il programma, il memorandum, d'accordo. oggi può anche essere «vi diamo i soldi e fate come vi pare», «vi diamo i soldi ma solo se li spendete per medicine», «vi diamo i soldi anche per tenere conto dell'emergenza economica», domani il Consiglio deliberando a maggioranza qualificata e quindi il voto contrario dell'Italia non servirebbe a nulla, può tranquillamente modificare il programma e può tranquillamente chiedere eh, la strage dei primogeniti, come, come eh, figuratamente si esprime. Allora, io voglio dire che noi abbiamo avuto un, un, un avvocato diciamo così, degli italiani, che è venuto in Italia, che è venuto in, in Parlamento, perdonatemi in Senato, dove, dove voi siete rappresentati, quindi il l'Apsus, un senso ce l'ha, che è venuto qui a difendere per la, in, in una mera, memorabile occasione l'idea che eh, l'oro di proprietà dello Stato italiano fosse in realtà di proprietà della Banca d'Italia, quindi è venuto a fare l'avvocato della Banca d'Italia. Poi, lo si è visto poche altre volte, la domanda è ma questo avvocato li legge i contratti che firma a nome nostro ma senza un nostro mandato? E la risposta è no Sarebbe stato utile avere un confronto, quantomeno per chiedergli ma tu lo sai che l'articolo 7 del regolamento 243 del 2012 no, perdonatemi, non è, non è il, il 472 del 2013 scusate, sono rimasto alla, adesso sto, sto su un'altra agenda mentale il 243 del 2012 è la legge sul pareggio di bilancio il regolamento 472 del 2013 dice che tu oggi entri a eh, condizioni attenuate, ma poi dopo loro le rafforzano, sarebbe stato utile poter fare questo, questa operazione di chiarimento, perché lui magari non lo sa, che cosa vuoi che chiedere? È un giurista, un avvocato, non è un economista, è di Europa, che ne sa? Che ne sa di Europa? È nel nostro dibattito, come noi, da un decennio? ha seguito le vicende di questi programmi di aggiustamento negli altri paesi europei ha contatti a bruxelles il premier di un governo il cui ministro dell'economia neanche sapeva che il direttore di DG ECFIN è un olandese di questo stiamo parlando fondamentalmente di provinciali provinciali incompetenti questa è la cifra dell'eurismo, dell'europeismo, dell'ismo in generale, dell'ideologia, dell'approccio non pragmatico. Provinciali incompetenti, difesi da una torma di provinciali incompetenti che li coprono quando questi qui non vogliono venire in Senato a confrontarsi. Questo è quello che è successo oggi. È uno strappo molto grave e credo definitivo fra le forze patriottiche e chi invece vuole venderci eh, al eh, patto, diciamo così, anseatico. Io che cosa vi devo dire? Mi vedete non contento, eppure dovrei essere contento. Perché io è dal 2012 che vi dico che i 5 Stelle sono in re ipsa la stampella del PD. Ma perché sono la stampella del PD? Perché... Chi è contro la democrazia rappresentativa, chi è contro eh, il potere eh, delegittimato come poltronificio, infatti si vede loro come sono diciamo così, eh, indifferenti e, e, e, e disinteressati eh, all'occupazione di uno scranno. Eh, chi è contro la democrazia rappresentativa? Di fatto è contro la democrazia, perché Perché noi solo la democrazia rappresentativa abbiamo. La meravigliosa democrazia eh, diretta, che poi è la democrazia etero-diretta dal loro puparo che gestisce la piattaforma, eh, insomma noi non possiamo chiamarla democrazia in realtà. Non, non, non... Il principio dell'uno vale uno o dell'io ascolto tutti e poi decido con la testa mia, è un principio chiaramente manipolatorio. Quello di cui oggi c'è bisogno è mediazione, mediazione, mediazione culturale, mediazione politica. Quindi chi vuole distruggere i corpi intermedi, chi vuole distruggere i partiti, creando dei simpatici movimenti, di fatto che cosa fa? Distrugge la vostra unica possibilità di avere una chiave interpretativa dei fenomeni e di incidere quindi su di essi. Perché eh, deve essere chiaro che... Oggi sta succedendo una cosa che noi abbiamo già visto succedere, io e Claudio e tanti altri eh, con noi, stando fuori dal palazzo. Oggi siamo dentro il palazzo per colpa vostra, e per colpa vostra qui non è che se la stanno passando tanto bene. Sì, scusa. Detto meglio così? Ecco. Per colpa vostra qui non è che se la stanno passando tanto bene perché le loro menzogne vengono al pettine. Oggi quello che dovevano fare era, cioè quello che avrebbero dovuto fare la settimana scorsa, era accettare un calendario in cui Conte venisse a riferire. Perché non lo hanno fatto? Ma è molto semplice, scusate, mi sembra evidente adesso. Non voglio offendere la vostra intelligenza. Loro ci hanno già venduto. E quindi non possono chiamare il premier a riferire perché di fatto equivarrebbe a una sfiducia Sarebbe un incidente di proporzioni politiche rilevantissime, nonostante loro abbiano il controllo di tutti i media e quindi vi raccontino la cosa come gli pare. E quindi far venire il Premier a riferire sul MES, ma dare al Parlamento la possibilità di esprimersi, significherebbe per loro automaticamente andarsene a casa. Chiaro il concetto? È molto semplice, è molto semplice. E guardate che c'è una parte di loro che è, è totalmente inconsapevole, ma si vede insomma, non è che ci sono tutte le foto su, su, sul sito del Senato, voi potete vedere tranquillamente chi, cioè il politico è come il pesce si giudica da, da, dall'occhio poi fondamentalmente, vedete quelli che stanno lì sul banco da 6-7 giorni e quello che invece è appena arrivato. E altri eh, sono consapevoli. Diciamo così, sono dei politici a consapevolezza limitata, ecco, mettiamola così. E quindi niente, quindi adesso che cosa succederà? Che siamo, siamo in mano agli altri. Ancora una volta noi siamo subalterni e residuali in Europa e possiamo solo sperare che ci sia, che il simpatico gioco delle parti del tutto... Fasullo in realtà è organizzato fra Olanda e Germania, dove l'Olanda dice no, no, non li vogliamo perché eh, condizionalità durissime. Poi arriva la Merkel che fa la mediatrice e dice ma no, facciamo entrare condizionalità attenuate e noi diciamo grazie alla Merkel, tanto poi cosa succede dopo lo sapete. E quindi, e quindi il tema è molto semplice, questa... questa questa maggioranza di risulta, sulla cui genesi ovviamente non mi soffermo perché vi è nota, ci mette in un percorso molto semplice. Il percorso è chiedere i soldi a condizioni attenuate, fine dell'emergenza, si torna alle regole precedenti, si applicano delle condizioni più rigide, patrimoniale. Quindi diciamo il percorso che loro imboccano porta alla patrimoniale. Quando? Ma non lo so. Quando se ne andrà il virus arriverà la patrimoniale, perché improvvisamente tutti staremo meglio, ci dimenticheremo eh, della, della crisi, dell'angoscia di questi giorni, della paura per la vita nostra, dei nostri cari, del lutto per quelli che sono... Perché sono scomparsi, eh, subentrerà la fame perché questi ovviamente non sono in grado di mettere nell'economia abbastanza soldi e nel frattempo ci saremo per di più indebitati col debitore sbagliato per avere per di più pochi soldi, come sapete. A questo punto non so che cosa dirvi, a questo punto forse dobbiamo augurargli lunga vita. Arriviamo al 2023 perché tanto, voglio dire, gli anni qua ce ne rimangono, loro, loro in teoria ne hanno altri paio d'anni e mezzo no? da, da tirare avanti. Nel prossimo paio di anni e mezzo ovviamente eh, questo nodo viene al pettine e se lo scioglieranno loro. E questo è uno dei possibili scenari, ma gli scenari sono tanti e sono, e sono uno più preoccupante dell'altro perché l'inconsapevolezza dei problemi veri della gente che ho visto stando qua dentro e che anche Salvini gli ha, gli ha buttato in faccia è qualcosa di, di, di, di, di stellare. Però almeno oggi è successa una cosa importante dal punto di vista politico e dal punto di vista, diciamo così, civile. Si è da che parte stanno i 5 stelle stanno dalla parte di chi non vuole che il parlamento si esprima e questo non è mica una sorpresa loro sono sempre stati per la democrazia diretta cioè per radere al suolo l'intermediazione i partiti eh, i sindacati sono sempre stati per radere al suolo i corpi intermedi perché nei corpi intermedi si elabora una cultura e la cultura sta a loro come la criptonite sta al noto supereroe no quindi voglio dire è questa roba qui, questa roba qua, questa robetta qua, no? si è capito, si è capito con un gesto molto semplice che è stato l'aver votato un calendario che impediva al Parlamento di esprimersi sul futuro dei vostri risparmi, purtroppo anche dei miei, e questo è un momento di chiarezza, ma non dimentichiamocelo, basta con questa storia dei 5 Stelle antisistema, basta, basta, sono otto anni che vi spiego che, a che cosa serve questa roba qui. Sono otto? Ah, e questo poi non vuol dire che siano cattive persone, io ne conosco tanti, ho un grande affetto per molti di loro, ma bisogna sempre distinguere l'aspetto soggettivo dall'aspetto oggettivo. Soggettivamente uno può essere un'ottima persona, eccetera, eccetera. Padre di famiglia, esemplare, sposo fedele, persona sensibile, magari c'è anche qualcuno che ha letto un libro, non lo so, può darsi. Cioè, boh, può darsi. Ma oggettivamente, e ce lo hanno detto, oggettivamente, oggettivamente, sono nemici della democrazia parlamentare. E infatti ora che sono in Parlamento sono amici della carica parlamentare e quindi non vogliono le elezioni e non vogliono incidenti dentro la loro maggioranza ma sono nemici della democrazia parlamentare perché non vogliono che il Parlamento dia al governo quegli atti di indirizzo che sono richiesti dal nostro ordinamento quando si va a negoziare in Europa. Questi sono loro. E io dovrei essere contento e felice perché ve l'ho sempre detto. Quindi, insomma, anzi, vi devo dire la verità, uno dei miei dati di, di, di maggiore stupore nel, eh, nell'entrare qua dentro e, nel, e nell'iniziare una prassi politica attiva, è stata la cordialità con la quale questi colleghi, che, la cui cordialità io per carità ricambio umanamente, mi accoglievano, perché io di loro ho sempre detto politicamente peste e corna, con la mia nota in incisività. Ma evidentemente questi qui erano talmente provenienti dal, dal, dal nulla che del dibattito e delle posizioni espresse nel dibattito nulla sapevano. Ma è così comunque per la maggior parte dei miei colleghi. Guardate, ci sono 300 persone qua dentro, forse tre sanno come sono finito qui, parlando con voi e cercando di farvi capire, cercando di farvi capire in quali dinamiche oggettive, storiche, di classe, eh, sociali è inserito il nostro paese. Quindi adesso, diciamo così, la, la, la, la notte si annuncia ovviamente ancora lunga, a meno di sorprese, la sorpresa potrebbe essere, potrebbe venire da, da quella importante. Eh, infrastruttura politica che è il narcisismo. Se il nostro Presidente Conte si accorgesse del fatto che eh, il mondo che i suoi eh, pupari eh, del noto palazzo che si chiama come una sala del Senato gli rappresentano è lievemente distorto, perché loro gli raccontano un sacco di balle, io nel caso delle, della riforma delle BCC l'ho visto con i miei occhi che gli venivano rappresentate delle realtà distorte a Conte, quindi forse Conte non è neanche colpevole. Cioè lui secondo me non si rende conto che sta prendendo su di sé l'infamia di dover mettere fra un anno e mezzo una, una patrimoniale, lui forse, forse non lo sta capendo. Se qualcuno glielo fa capire, lui oggi se ne esce con un comunicato chiaro, forse ne siamo fuori, per un po', ma per un po', certo, non per sempre. L'indipendenza e la libertà sono un'altra cosa. D'altra parte ci siamo detti due dirette fa che quello che stiamo vivendo oggi, cioè l'attacco per far entrare l'Italia nel MES, non è mica una novità. C'era stato cinque anni fa in un altro mo momento di eh, grave crisi del paese quello del bail-in quando Lars Feld inter intervistato dal solito noto sul Corriere della Sera disse che avremmo dovuto accettare un memorandum per salvare le banche e il bail-in era la conseguenza di una cosa incautamente firmata da Letta due anni prima allora vedete no eh, un anno prima allora vedete come stanno le le, le cose intanto voglio concludere lasciandovi con il mio bicchiere mezzo pieno nel mio bicchiere mezzo pieno c'è questo dato di fatto quando i Piddini, Giulivi, firmarono la propria condanna a morte, perché poi, diciamo così, da allora è stato tutto un lento declino, eh, aderendo all'unione bancaria solo due eh, personaggi folcloristici e del tutto minoritari. Gli corsero dietro per dirgli eh, che avevano fatto un grosso errore, uno era Claudio Borghi e un altro sono fui io, adesso Claudio e io siamo presidenti di commissione, ancora per un po' e questa volta c'è un dibattito, quindi la prima volta c'è stato zero dibattito, questa volta c'è un dibattito, magari saremo soccombenti ma la prossima volta ci sarà un altro dibattito e non saremo più soccombenti. Io il percorso lo vedo. Io il percorso lo vedo. E vedo anche un paese che è il mio paese, non è il paese dei diversamente alfabetizzati, e dei diversamente fedeli alla patria alla terra che li ha visti nascere. Il mio paese è il paese di quell'imprenditore di cui ieri vi ho letto una lettera, una lettera con la quale anticipava ai suoi fornitori tutti i pagamenti che aveva in scadenza da qui a luglio per aiutarli, perché riconosceva che con la puntualità e la qualità delle loro forniture avevano aiutato la sua azienda ed esortandoli a onorare a loro volta i loro impegni, soprattutto verso i dipendenti. E io per aver riconosciuto e valorizzato il ruolo di questo paese, di questa imprenditoria, quando ero a sinistra mi sono sentito dare dell'interclassista che non si sa cos'è, una malattia della pelle. Cosa devo fare? Devo fare il gioco di demonizzare eh, il nemico di classe in questo momento? Quindi il paese è forte, gli italiani sanno fare delle cose che gli altri non sanno fare e gli altri non impareranno mai a farle come noi, ma bisogna entrarci in una fabbrica per capirlo questo e vi assicuro che questi qua non c'entrano. Non c'entrano da parlamentari perché non si sarebbero presi da operai fondamentalmente. E vabbè, allora, oggi è un giorno il cui significato vi avevo spiegato prima e vi rispiego dopo. Adesso mi metto a lavorare sugli emendamenti perché anche se tira un'aria di autoritarismo e vogliono che non ci esprimiamo, noi ci esprimiamo. Faremo le nostre proposte, loro le schianteranno perché hanno i numeri. Non c'è nessun problema. Non ci vengano a dire che istruzionismo, perché hanno già detto che il provvedimento va in aula l'8 eh, aprile. Voglio anche informarvi del fatto che chi vi dice che qualcuno sta facendo istruzionismo vi dice una scemenza. Sempre sul sito dell'Associazione Asimmetrie, con un po' di pazienza, trovate un video del professor Azzariti che spiega molto bene il fatto che con i regolamenti parlamentari attuali di fatto è impossibile fare ostruzionismo. Il massimo che può fare un'opposizione è far sì che un provvedimento vada in aula senza relatore, ma tanto poi si mette la fiducia e Allora, Io sinceramente ho trattenuto a stento le risate quando nella conferenza dei capigruppo della settimana scorsa il ministro per i rapporti col Parlamento ha detto che su questo decreto ci sarebbero state tre letture e non voleva mettere la fiducia. Qui abbiamo tutti i decreti a una lettura e mezzo con fiducia. Basta, il, il, il tema dell'ostruzionismo non esiste. Esiste un tema molto evidente e sul quale io vi ho messo in guardia da tempo di voler impedire alle opposizioni di esprimersi, di voler impedire un pensiero non omologato. Questo sì che esiste. E d'altra parte... Come sapete, io una volta ero di sinistra e sono la dimostrazione che si può smettere e di tutti i lutti che ho dovuto elaborare, quello di non essere più di sinistra è stato il più facile da elaborare per il semplice motivo che mi sono accorto che la sinistra era ontologicamente antinomica alla libertà di espressione. Cioè, in altre parole, loro vogliono che tu dica solo quello che loro vogliono sentirsi dire. Ho detto ontologicamente antinomica, in modo che i colleghi dei 5 Stelle non capissero che cosa stavo dicendo, anche perché adesso con la sinistra ci stanno loro e <ride> non volevo guastargli la sorpresa. Bene, amici, eh, dal mio bunker è tutto. Adesso stampo fascicoli e, eh, e comincio a, a scremare. Eh, hanno detto 200 emendamenti e noi 200 ne daremo. Alla prossima!